Ciao ragazzi e bentornati finalmente dopo tre settimane se non sbaglio sul canale di World of Music E scusate se metto il microfono così, però mi si è rotta l'asticella Ma comunque l'argomento principale di questo video Aspettate che si assistiamo un po' la videocamera Il tema principale di questo video non è il mio microfono come registro eccetera Ma è il penultimo singolo di Fedez perché ne ha fatto ascire un altro che è Le hit estiva di Fedez insieme ad Achille Lauro Ma questo singolo è molto particolare anche se, e vi dico anche se ho sentito il, lo spoiler di una demo, tra virgolette chiamiamola così, eh, sul Twitch sia di Fedez sia di Da Supreme, questo pezzo che è No Game Freestyle prodotto da Young Miles. Vi ripeto, anche se ho sentito la demo, sono curioso di sentire il progetto finale che dura 3 minuti e 48, la demo durava eh, a malapena 2 minuti, quindi ragazzi sono molto carico, non perdiamoci in chiacchiere e ascoltiamola subito. Classico uh, vocal chop con il synth sotto per creare una melodia più vasta, ad andare allo stesso ritmo di come di quello che ho citato prima, ovvero del vocal chop la classica cosa stile da Supreme, ma anche Young Miles, perché in fin dei conti è stato anche detto pubblicamente che entrambi si sono ispirati a vicenda perciò, anche se qui dice Young Miles, penso che da Supreme, oltre ad aver lavorato il testo, abbia lavorato anche a quella che è la base finale di tutto quanto il pezzo, quindi già dai primi 5 secondi di canzone neanche posso già prevedere un 50% da Supreme un 50% Young Miles, e so che a molti voi che stanno guardando queste re reaction tipo rap reaction non frega nulla però io faccio rap reaction diverse da quello che voi vedete sul web tutto cerco di mettere insieme e poi argomentarlo Traga, Young Miles! vabbè questo qua è il classico nuovo producer tag che si è fatto Young Miles dopo l'uscita di Bloody Vine <sussurra> nel volume 3 grazie alla traccia mi scordo sempre il nome di quella traccia quando c'è da parlarne ah sì studio mob io no, no. La classica melodic type style cantata, modi di ritornello di The Supreme. Vogliono sangue questi baby shark, fanno la fila come a Luna Park, vi odio 3000 come Tony Stark. Penso molti di voi abbiano capito, è riferito a vi amo 3000 come Tony Stark, su questo non c'è da dire niente, è semplicemente una storpiatura dell'originale, quindi andiamo avanti di le che chiede differenza di ad di ogni secondo ti spiego Ah, non so se questa cosa qua di, di Kele è riferita al dissing che si sono fatti due anni fa, o una cosa recente dove io non mi sono così tanto informato. Per chi non lo sapesse, due anni fa c'è stato un dissing tra Fez e Antonio Di di Stefano slash S Magazine, perché avevano fatto un post dicendo che Fez è un truffatore, da quel che mi ricordo ragazzi, perché vi ripeto, non mi sarei aspettato tutto tranne rondissima da di, di, di Stefano perciò se dico qualche cazzata scusatemi dove hanno accusato Fedez eh, di organizzare un tour nazionale quindi per tutta Italia soltanto che dopo si è andato a scoprire che questo tour nazionale era soltanto una falsa per avere più soldi e quindi per truffare il pubblico Lo per la tosse, scorso è andato molto, ma Vabbè, diciamo che il testo, cioè il significato del testo in realtà è abbastanza generico contando che Refez è effettivamente l'unico artista che sì possiamo dire che si è espresso per quanto riguarda la situazione situazione avvenuta l'anno scorso che ovviamente ha reso protagonisti tutti quanti al mondo ma su un pezzo no non c'è mai stato ed è anche una cosa tra virgolette sbagliata o comunque per la situazione che stiamo vivendo adesso che in realtà è molto più tranquilla che molte regioni stanno diventando comunque zona bianca molti che passano da zona rossa a zona gialla a zona arancione quindi stanno in realtà molto molto bene poi chi lo sa c'è anche la possibilità che da zona bianca magari in un giorno diventano subito zona rossa queste qua sono soltanto mie supposizioni eh, sarebbe stato ancora più tosto se per caso questo qua questo pezzo qua l'avessero scritto dopo tutto quello che è successo alla Rai. Perché per fare pezzi del genere, con contenuto del genere e con rime e metri del genere, ci vuole due o tre mesi di tempo. Se è così, possiamo essere precisi. Però, dai, ci sta, e sono curioso più che altro di sentire la parte di Da Supreme. Se riuscirà a stare al passo col testo. Da Supreme, possiamo dire che è bravo in tante cose, trova linee melodiche. Però, di testi del genere così complessi come quello che ha scritto Feds, difficilmente potrà stare al passo. Giornalisti come Edry Wickey se schiacci il Faccia il capitalismo Giorni tristi per essere artisti Perché deve esporti al cannibalismo Non concepisco l'individualismo Di chi vede un torto e dice non reagisco Finché certe cose non ti toccheranno da vicino Come un prete a catechismo on point Lo stress Non ti fa parlare con chi come vuoi Non hai voce Best van adesso da best ey, che non fa ey, Se lo fa dico black come un brav Mio papà ha sei come style gay mamma mannaggia me non l'ho ascoltato a gay sì, diciamo che la strofa di Da Supreme, in fin dei conti, è un po' come quella di Fez, soltanto che è riferita a pubblico di minore età. Nel senso di significato lo stesso, per utilizza termini non fortemente per adulti. Quindi anche persone che non sono fan di Fez, però sono fan di Da Supreme, possono tranquillamente immergersi nel vero significato della traccia. Quindi ci sta anche questa cosa di aver scelto Da Supreme e non chiunque altro. Non sto dicendo che Da Supreme sia il migliore, assolutamente, fan di. Fabbri fibra, rancore eccetera. Non sto dicendo che The Supreme sia il migliore per italiano. Forse credere che c'è qualcosa che non va me. vedere tutto con quella mia faccia a Traccia finita, ragazzi. Ragazzi non, non so che cazzo dire. Se non che credo che questo duo ci abbia regalato Probabilmente uno tra i pezzi rap italiani migliori di quest'anno. In futuro, probabilmente ci saranno molti molti altri. Magari allo stesso livello di questo. O superiore a questo o inferiore a questo. Chi lo sa? Comunque vi ringrazio di aver seguito questa reaction. Slash live review Dai inizio e fine Vi ricordo di lasciare like Commentare Iscrivervi al questo canale E noi ci vediamo alla prossima Ciao